cari amici eccoci spero tutto bene volevo dirvi una cosa vi rendete conto che non ho mai proposto qua sul canale una ricetta della torta di mele cioè io che sono trentino poi mi vergogno Però oggi arrivo con la ricetta della torta di mele di casa mia l'ho intitolata perché è proprio una torta che faccio da un sacco di tempo e che io vi giuro non ho mai trovato cioè perché la faccio da così tanto tempo perché non ho mai trovato una torta di mele più buona di questa qua Cioè, io con estrema umiltà lo dico e soprattutto non vi conquista solamente il gusto ma vi, vi conquista anche la preparazione perché è veramente facile colpo di frullatore tac tac e la, è fatta, e la torta è fatta ma riesco a parlare oggi comunque voglio mm, farvi questo preavviso ossia adesso noterete che gli ingredienti non sono tanti però la quantità è bella massiccia di ogni singolo ingrediente sapete perché? perché io ho deciso di farla io quando la faccio faccio la la la Metto in una tortiera da 30 per 40 cm. N non siete obbligati a farlo, io lo faccio perché siamo in tanti, perché è troppo buona e quindi si finisce comunque in fretta. Volendo però la potreste anche congelare, basterà tagliarla a fette, di ogni singola fetta la congelate e poi quando avrete voglia di torta di miele basterà tirarla fuori dal congelatore e metterla magari in microonde e farla scongelare a temperatura ambiente. Se invece volete fare la classica tortiera da 24-26 cm, basta che dimezziate le dosi e comunque il convertitore è sempre presente sul blog. Partiamo con le uova. Se in questo caso ovviamente se fate una tortiera classica vanno benissimo tre. Scorza di limone che gli darà un profumo meraviglioso. Zucchero, poi lo zucchero lo sapete che una parte lo uso per rimuovere molto bene gli oli essenziali dalla grattugia. Pizzico di sale e cominciamo a dare una bella mixata. Per 30 secondi eh, non serve tanto aggiungiamo poi latte, cannella per dare appunto quella nota aromatica con le mele e olio di semi ancora 30 secondi infine due vasetti di yogurt quindi 125 125 250 grammi in totale ovviamente se fate una bella tegliona, farina io ho scelto per mio gusto la farina di tipo 1 perché mi piace dare un po' più di rusticità a questa torta, quindi non è una farina completamente raffinata, aggiungiamo anche le due bustine di lievito alla farina che mescoliamo assieme e diamo un'altra sbattuta a questi ingredienti per 30 secondi, versiamo come vi ho già detto eh, l'impasto in una teglia oleata con carta forno, prima però imburrata, dalle misure di 40 x 30 cm circa o se dimezzate la quantità, da 24 o 26 cm. In insomma di diametro e poi ci mettiamo sopra le mele le mele io lo sapete che scelgo sempre le renette perché io le adoro per le preparazioni soprattutto cioè, è proprio la mela adatta per la cottura ve l'ho già detto più di una volta comunque se volete potete anche usare la classica golden delicious ovviamente prima le peliamo le detorsoliamo, poi le tagliamo a fettine e le disponiamo sulla torta cioè proprio io faccio quattro file ok più mele ci stanno meglio è più la torta è buona più più è umida. Un passaggio, ascoltatemi bene, non, non è superfluo questo passaggio, per avere una crosticina molto invitante in superficie, zucchero di canna e proprio... Così, un pochettino sulla superficie. Adesso andiamo in forno. Ovviamente, essendo una tortiera bella grande, io la cuocio per un'ora a 180 gradi, modalità statica, proprio nella parte centrale del forno. Se invece avete la tortiera più piccola, io starei attorno ai 45-50 minuti, insomma, poi vedete voi, fate la prova a stecchino. Adesso l'assaggio. Proviamo, eh. è lei, è lei, è lei, è lei, è lei, profumatissima, soffice, melosa, ma potrei definire anche mele alla torta, non solo torta di mele, perché proprio la mela qua. Bene, io vi ringrazio come al solito per aver visto questo video, mi raccomando farla questa torta qua, perché rimarrete estasiati, la colazione del weekend perfetta, ma anche della settimana andrete al lavoro più volentieri noi ci vediamo su Instagram per altre ricette le stories eccetera eccetera eccetera ringrazio come al solito Melinda anche per aver collaborato in questo video con la Renetta DOP altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti e qua sotto invece c'è il collegamento per il blog e vedere la ricetta scritta ci vediamo al prossimo video a presto